Oggi voglio parlarti di aspiratori. Partiamo con la premessa che gli aspiratori in generale non sono DPC, non sono dispositivi di protezione collettiva. Questo perché? Perché spesso e volentieri vengo contattato per qualificare eh, quelli che sono degli aspiratori e c'è la sorpresa da parte del richiedente eh, nel dirgli appunto che non sono di PC. Allora, sono degli aspiratori né più né meno come quelli da cucina quindi c'è un, una specie di aspirazione eh, diciamo localizzata da questo punto di vista neanche troppo perché poi sono dispersivi quindi sono in genere fatte... sono, sono veramente sembrano delle cappette da cucina quindi voi, eh, anche ponendo al di sotto eh, quello che può essere il vostro materiale, le vostre sostanze chimiche, le vostre sostanze chimiche che generano i vapori, non venite tutelati perché l'aspirazione di questi penti aspiratori è veramente nei primi centimetri, quindi dovreste posizionarlo proprio sopra la, quella che è la parte di eh, generazione del vapore. Potete usarlo come aspirazione di calore, ecco, per esempio di fonti di calore, questo sì, ma non per tutelarvi, fate attenzione perché appunto non sono dispositivi di protezione collettiva che quindi proteggono sia l'operatore che tutta quella che è la, la collettività. Gli aspiratori in generale eh, montano un motore che è a valle dell'impianto o possono essere collegati a più eh, canali o a un singolo motore con più aspiratori, insomma c'è un discorso di questo tipo, se ne trovano ancora in giro purtroppo in, in diverse realtà anche pericolose con particolari esigenze, ma io lo vedo solo che può essere utilizzato su per esempio una pelletteria può essere utilizzato in un'officina un meccanica che fa piccole saldature insomma cose del genere però ecco sempre a patto che venga analizzato la tipologia di lavoro qual, il quantitativo e quant'altro perché non è che risolvano chissà che cosa questi supplementari non hanno neanche filtri carbonattivi, quindi sono dei veri aspiratori diciamo che si avvicinano molto ai bracci aspiranti solo che sono più grandi sono eh, praticamente delle cappette da cucina io le chiamo così e eh, che servono poco a niente nell'ambito laboratorio chimico assolutamente eh, per quelle che è l'estrazione di, di sostanze.